Ok, ciao. <ride> eh, ho trovato molto molto interessante eh, quello che mi hai raccontato su um, come stai gestendo le lezioni private eh, per uh, delle ragazze sì. che hanno um, problematiche specifiche e chiaramente um, la problematica alle volte è anche che si devono allenare Praticamente senza compagno o compagna, esatto. e in qualche modo tu ti devi adattare perché sono lezioni private. Quindi... No, allora, io, non, premesso che non, non mi voglio sostituire, quelle che sono poi le loro problematiche eh, specifiche per la quale vengono, hanno un motivo se psicologico mm -hmm. altro, si affronta più che altro. Cerco sempre di chiedere quali sono le loro primarie necessità, cosa si aspettano allora. e cosa vogliono, ehm, poi. Il discorso di utilizzare, di allenarle, quello che è l'assenza la, la, di un compagno, non potendo magari mettermi sempre io in prima linea con loro, sfrutto quello che è l'ambiente, nel senso il muro e a volte mi sono divertito a disegnare, proprio a replicare quelle che a volte erano le loro motivazioni, a volte di esternare una rabbia, un'azione, uh -huh. una, una, un a disegnare proprio qualcosa anche di buffo con la quale loro giocavano per assurdo avere un riferimento eh, anche su cui potevano mh, controllare perché il muro fa male se tiro un pugno contro un muro con mm -hmm. calcio però li gli aiutate sia a avere quel coraggio di mh, avvicinarsi a questo quest obiettivo a tirare ma comunque a imparare a controllarsi e devo dire che è stato divertente e sono tante loro che hanno insegnato a me come aiutarle poi a gestire il tutto perché alla fine non c'è un protocollo su cui eh, e più. lo scopri veramente con, ogni volta con loro. È bello vedere anche comunque c'è stata anche una progressione anche a livello di contatto e di relazione che senza dover chiedere nulla, senza andare a indagare troppo, sotto le loro stesse, che hanno si sono aperte e hanno esternato sia fisicamente che anche verbalmente quelle che erano alcune motivazioni di cui diciamo, soffrivano in quel momento. Che l'hanno portata poi sì. a, a scegliere un percorso sì. di difesa personale. Le, le, le, le, il punto spesso è quello: riuscire a trovare un giusto equilibrio tra Fare le cose seriamente. Esatto. Senza prendersi troppo sul serio e senza tirar fuori dei drammi. voglio dire, certe persone i drammi vengono per vincerli, affrontarli, non per riviverli di nuovo. No, soprattutto perché noi non siamo medici, questo ci tengo sempre a dirlo. Non sono. Cioè, il, certe cose vengono devono essere affrontate da specialisti del del settore diciamo noi possiamo appoggiarci sicuramente integrare il loro percorso ma eh, facendoli vedere un altro modo per affrontare quelle che possono essere paure, per rafforzare la loro diciamo, eh, come dire, la loro il loro interiore diciamo così, e il loro coraggio, la loro personalità e lavorare su quello. E sono loro stessi poi è bello trovare insieme a loro la, chiave, la loro chiave di lettura e a volte la tua stessa chiave di lettura che ogni volta puoi replicare e aggiustare anche per gli altri. Molto corretto, molto corretto. Spesso l'errore che fanno Uh, spesso, spesso degli istruttori improvvisati diciamo così cioè sì. pensare che hanno la ricetta e la soluzione per gli altri no, non esiste anzi molte volte è bene proprio solo ascoltare a mio avviso l'allievo cioè perché è solo ascoltando imparando a ascoltare quello che lui ti sta trasferendo o anche solo col silenzio eh, capisci meglio come poter, e dove poter andare a lavorare avere la presunzione di dire no, si fa così, punto e stop e crei già subito un muro, un ostacolo tra te e la persona che è davanti quindi quello che chiamano un po' l'assertività cioè, cercarsi di modularsi, e adattarsi, un po' a plasmarsi con insieme al tuo, agli, il tuo allievo, capire insieme a lui quali sono diciamo, la strada giusta e accompagnarsi insieme in questo percorso ripeto, non c'è il manuale, per quanto abbiamo fatto il programma però comunque mm -hmm. sei sempre alla ricerca di quelle situazioni, di quegli elementi che possono eh, aiutare al meglio il, la, la persona a volte, poi tra l'altro anche qui cercare sempre di trovare anche la, la cosa più semplice gli aiuta, gli aiutati a vedere che non è poi così difficile uscire da certe situazioni magari di disagio o di, di malessere a volte si pensa che sia un percorso mm -hmm. talmente complicato si cioè cerca la soluzione più difficile quando poi invece il percorso più facile ma il più vicino a noi è la strada più corretta un grazie mille grazie a voi